Che manca, al mio viso un cappello bucato, uno sguardo ingiallito dal vento, una suonetta. Un riso, baffi ridenti, un respiro di porto salato, una smorfia di amaro ricordo, come un sapore. di sabbia una voce che graffia la gola un'aria gigante quello che manca al mio viso è una ruga d'inverno una lacrima calda sul fondo, un'anima che scorta una dolcezza di corteccia succia sudate che si spellano come una tela su un bagnate, Occhi di tosse stropiciati da un volto di donna che risplenderà nelle mie guance un amore. Quello che manca, al mio viso una sciarpa sul collo, un sorriso bagnato dal tempo, e che si spieghe.